Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo tutorial su Red Dead Redemption eh, su come trovare tutti gli acchiappasugni, quindi state bene attenti in mappa e troverete tutti quanti gli acchiappasugni allora, eh, colgo l'occasione ragazzi per ricordarvi il eh, forum del team glitch, ringrazio AnyGamer eh, per la clip eh, purtroppo ultimamente non ho molto tempo per girare le clip, poi specialmente, specialmente scusate su Red Dead Redemption eh, ho pochissimo tempo e quindi ho usufruito di questa clip, tanto o la porto io in questo modo o comunque, comunque sia eh, gli acchiappasogni si trovano in questi punti. Detto questo ragazzi, ricordatevi di passare in descrizione per tutti i link del Team Glitch per il canale di Anygamer, Centurion, eh, Dark Glitch, che, che siamo noi i componenti del Team Glitch, volete restare sempre aggiornati, ricordatevi tutti i vari contest che sono sui vari canali di Dark Glitch e il mio... Eh, ci sono degli account in palio c'è un po' di tutto ragazzi quindi mi raccomando iscrivetevi al gruppo telegram che lo trovate in descrizione anche questo insieme a tutti quanti i miei sponsor detto questo non ho nient'altro veramente da aggiungere vi lascio al resto del video mi raccomando seguitelo tutto quanto alla lettera per trovare questi cazzo di acchiappasogni un saluto a tutti al prossimo video bella per tutti ragazzuoli ciao We'll We'll be right That's the way everything Do you spotlight?